Sì, avete capito bene il titolo, parla chiaro. Sono proprio uno stupido. Ma prima di spiegarvi il motivo vorrei mostrarvi dei grafici e poi vi spiego il motivo per cui eh, ritengo di essere uno stupido. Prendiamo, prendiamo dei grafici. Allora, andiamo subito a vedere di cosa sto parlando. Vorrei mostrarvi in questo video alcune situazioni che si sono venute a verificare in questi ultimi mesi su tutte le asset class. Quindi andrei a prendere veramente tutto, ovviamente in maniera molto rapida, è una pillolina e quindi prendiamo dal forex mm, al ai mercati azionari, a, alle materie prime, alle criptovalute. E partirei dal, dal Forex Euro-Dollaro, no? eh, vorrei farvi vedere come mh, in effetti, questo mercato negli ultimi tempi ha mostrato delle chiarissime mh, opportunità short che sono in linea col mio piano. Eh, due fra tutte mh, molto chiare: sono state questo: trigger e questo trigger. Chi conosce il mio metodo sa che questa è una classica eh, informazione di falsa rottura al rialzo di massimi precedenti e un trigger dei nostri, doppio massimo lower close, che in linea con la struttura di fondo ci avrebbe dato la possibilità di shortare euro-dollaro. Dopodiché, una volta che si poteva prendere profitto, per esempio in queste zone, c'era la possibilità di rientrare ancora con un'ulteriore falsa rottura, in questo caso con una pin bar, ma soprattutto con un FTV combo che ha permesso il movimento short, quindi la possibilità di fare un trade short su questo mercato. Ovviamente in entrambi i casi, eh, nel caso in cui si vada a shortare qui e si vada a shortare più o meno qui, eh, la posizione si andrebbe a chiudere qualora il mercato non, ci, non, non rappresenta, non vada a presentare diciamo, il movimento che noi vogliamo vedere, quindi in questo caso movimento short. Se da qui lui parte su, eh, si va a inserire un, uno stop in macchina, si va a chiudere la posizione che non è da poco poi vediamo questo ve lo potrei mostrare anche sulla sterlina, sull'Australia su Nuova Zelanda, su dollaro yen per esempio, no? Dollar -yen, eh, prendo tutto il movimento ci sono state sicuramente altre situazioni, ma per esempio questa è un FTV power, no? per chi la conosce il mercato è salito, magari si poteva andare ad affrontare delle chiusure su determinati livelli ma va bene anche solo l'euro-dollaro, tanto per farvi capire. Poi prendo gli indici, prendiamo il maggiore, SP500, prendiamo l'ultimo movimento. Mm, anche qui abbiamo almeno due trigger eh, del nostro piano, mercato che ha iniziato a muoversi verso il basso, ha creato un mini pavimento. Qui ancora, guardate, falsi massimi, doppio massimo, lower close, movimento, profitto per noi. Stessa cosa qui poi. Resistenza tecnica, FTV power, breakout, movimento e possibile presa di profitto. Quindi anche qui stessa cosa come per l'euro-dollaro, eh, chiaro movimento di tendenza, short o short e posizionamento di stop ovviamente al di sopra di questi livelli, quindi qualora il mercato dovesse andare si va a chiudere la posizione con una perdita che si è programmata precedentemente. Molto importante. E poi ancora, mh, qua possiamo prendere veramente quello che vogliamo. Eh, io vi potrei far vedere anche l'oro nel quale sono short in questo momento, tra l'altro. E per esempio l'oro ha creato, ha iniziato a creare un movimento chiaro di swing e direzionale, e direzionale short e ha creato per esempio qui, eccola qua, no? una pin FTV short. Qui in questo caso addirittura io sono ancora short, e quindi ho un obiettivo più o meno sotto, ma eh, qui davvero vi potrei far vedere l'argento, potrei farvi vedere, no il petrolio non ha fatto niente, vedete è senza trend in questo caso, è senza trend, non c'è tendenza. Se prendiamo per esempio una delle operazioni che ho fatto, per esempio l'olio di soia addirittura, no? Eh, qui per esempio avevo fatto un trade long mercato che aveva mostrato più sul weekly uno dei nostri Um, uno dei nostri trigger eccolo qua inside fake out dove vedete la linea no, il movimento long per esempio quindi anche mercati sinceramente che non sono i classici che vado a tradare ma potrei prendervi anche il natural gas per esempio no? anche il natural gas oltre a aver fatto questa FTV che poi è volato su per esempio una delle ultime è questa questa FTV o questa FTV anche qui movimento direzionale verso l'alto e soprattutto nel caso in cui il mercato va, una volta che si compra, va dalla parte opposta, si chiude e si chiude in stop e si perde quello che si è destinato al mercato in quel momento che si apre l'operazione, no? quello che si è pianificato. Quindi anche qui eh, ne possiamo vedere veramente, mh, assolutamente potrei tirarle fuori, guardate, veramente tutte e tutte indicano una certa cosa. Poi per esempio possiamo prendere le criptovalute, bitcoin, eccolo qua bitcoin che eh, per esempio anche qui movimento chiaramente short pavimento pin bar pin bar doppio massimo lower eccolo qua questo per esempio è uno dei eh, primi trigger poi ancora ftv classic ok quindi movimento movimento anche qui abbiamo utilizzato una chiara tendenza e abbiamo utilizzato dei nostri trigger su grafico daily, dove se si vende qui e se si vende qui, qui abbiamo uno stop e qui abbiamo uno stop. Ovviamente poi si, si, si cerca di lavorare un po' sul, sul punto di stop massimo, ma abbiamo un punto in cui se superato si esce. Quindi eh, ci sono parecchi esempi no? in, queste, in queste settimane, in questi mesi, ma possiamo andare anche indietro nel tempo, che ci dimostrano una cosa. Quando un mercato ha una direzione, voi basta che mettiate una freccia sul grafico e cercate di lavorare in linea con quella freccina. Prima vi ho fatto vedere il petrolio e vi ho detto no, il petrolio no, non ha un chiaro trend. Infatti guardate, se io vado a prendere il petrolio, il petrolio è laterale, se voi provate a fare una freccia, la freccia, e prendete i minimi e i massimi della freccia, una volta che provate a fare così, poi fa così, perché è laterale, non c'è una tendenza. Ok, Quindi in questo caso, qui si sta fermi per il mio piano di trading, per il mio metodo, a meno che questo non fuoriesca e non ci mostri poi ulteriori situazioni. e Quindi vedete come il mercato è così. Lo, lo dico perché mh, tante volte quando vado a... Uh, a prendere, come dire, delle uh, a prendere delle uh, guardando anche trovando email, prendendo delle, degli spunti che, che vedo da altri trader, da, da, da, altre, mh, da altre persone no? che fanno trading, noto che c'è questa voglia, questa eh, chiara. Eh, come dire, questa impostazione di andare a complicare no, la cosa lavorando magari nell'intraday cercando complicati metodi di trading complicate cose sul mercato quando il mercato invece o sale o scende o come il petrolio per un po' rimane laterale questo non sto dicendo che eh, andiamo a vedere per esempio so, l'indice di prima no? l'indice S&P Qui, per esempio, eh, ci, sono, ci potrebbero essere il fatto che io magari entro qui e questo riparte, no? Quindi c'è una chiara direzione, sì, riesco a fare una freccia che scende, quindi io vado su quella freccia, ma ovviamente ho degli stop. Però è chiara la situazione, cioè io lavoro sul fatto che c'è una corrente e cerco di lavorare su quella corrente. Se non c'è una corrente chiara, non ci vado a lavorare. Oppure, se c'è una corrente chiara, non ci lavoro contro. E questo è una, un difetto di moltissimi trader che tendono a comprare quando il mercato scende e a vendere quando il mercato sale, pensando che si compri meglio o che si venda meglio perché siamo arrivati su un punto ormai non può fare di più. Allora qui mi viene da prendere il grafico di dollaro-yen, per esempio che eh, guardate questo è un settimanale e non può dare più poi una settimana, due settimane, tre settimane, quattro settimane a 124 vuoi che non scenda e eh, sale ancora va a 130 e poi magari adesso salirà ancora ok obiettivo 135 ci avete capito? quindi e qui riesco a fare la freccina? sì che riesco a farla, guardate qua boom, freccione faccio perché mettersi contro dei mercati? perché mettersi contro la tendenza che è, alla fine è una verità che ci dice il grafico è un po' come il prezzo che vale oggi in questo momento il bitcoin e il dollaro yen, 129 il, la tendenza è il, uh, la serie di minimi e massimi che crescono quindi la cosa che ecco, voglio farvi: su cui voglio farvi riflettere è questa tante volte mi trovo con alcune persone e quando spiego no, uh, come lavoro, soprattutto trader magari uh, che da tempo fanno il trading, mi è successo più di una volta che uh, quasi mi si guardasse con due occhi così come per dire ma questo ci fa o ci è? Fa veramente il trading o fa solamente uh, i platinum e prende i soldi da lì se le solite cose vengono fuori? Perché gli sembra impossibile che io lavoro su queste cose. E io lavoro su queste cose. Il trading è bello perché va, io lavoro su queste cose. Vi ho appena fatto vedere come eh, i trend sono trend e lavorare sul trend è la cosa forse principale. Con i dovuti stop, perché non sempre il trend continua, ma con i dovuti stop e l'accettazione del rischio si fa quello, no? E io è da veramente tanti anni che faccio trading, ormai anch'io ho, ho superato i 40 e faccio trading da un po' di tempo perché faccio trading da, da svariati anni e posso dire che le volte che sono andato contro la corrente eh, sono spesso le volte in cui ho faticato di più a guadagnare ma avete visto come lo guardate la corrente una freccia una, punti dove il mercato swinga eh? punti dove il mercato swinga e ci dà qualche segnale dei nostri grafici ampi weekly daily non più sotto e cercare di prendere quelle correnti questo per me è il trading quindi ecco volevo farvi riflettere su questo uh, keep it simple invece di andare a continuare a complicare il proprio piano e il proprio trading provate a semplificare invece di aggiungere provate a togliere io credo che in questo modo si possano raggiungere risultati migliori. Quindi per concludere volevo dirvi che sì, diciamo, credo che posso assolutamente confermarvi che io sono uno stupido seguitore di trend. Alla prossima.